Eros, prima fantastico. Eros, <ride> hai visto il nostro film? Eros! Il film l'hai visto? E certo! Come? È? È una figata! L'hai preso da lui! E certo! Non ho avuto tempo! Eros, com'è l'hai preso da lui? Eros! Magari <ride> il... qua devi <ride> stare qua dentro! Oh. dai i mi dai soldi. Mi soldi Che non ti vedeva Ti ha messo il pornazzo dentro io Eros eh. di una cosa a tutti per venire al cinema Benissimo, venite al Bellissimo. cinema a vedere Amici come noi, bellissimi Qual è la parte che ti è piaciuta di più del film? Quella di Rocco Siffred <ride> Ciao Eros Ciao Eros